buon pomeriggio a tutti e come, già mi... come già sono stato introdotto sono Luigi Deschio e da circa un anno sono Senior Software Engineer presso Automatic principalmente sono uno dei maintainer del progetto WooCommerce Blocks e il nostro obiettivo è quello di portare i blocchi e il site editor all'interno dell'esperienza WooCommerce quindi da circa un anno che lavoro a stretto contatto con i blocchi con Gutenberg e l'obiettivo di questo talk è sarà quello di condividere tutto quello che so, condividere tutti i vantaggi del, del site editor, dal punto di, vista di, dal punto di vista sia di un utente che di uno sviluppatore. Quanti di voi utilizzano un page builder che non sia Gutenberg? Ok, abbastanza. Proverò, diciamo, almeno di, a convincervi a provarlo, e poi, e poi non so, potete mandarmi feedback... Uh, Ok, quindi innanzitutto parleremo dei core blocks quindi, se utilizzate Wordpress, se utilizzate Gutenberg sicuramente avrete, avrete utilizzato i core blocks. Successivamente vedremo da cosa è costruito, da cosa è formato un blocco base, un semplice blocco. Successivamente parleremo del site editor e perché è importante per WordPress, per il futuro di WordPress, per il, il futuro dell'ecosistema di WordPress. E poi vedremo come è facile iniziare con lo sviluppo di un blocco perché in questi due giorni ho visto che molti, molte persone diciamo, hanno, tendono difficoltà ad approcciarsi con lo sviluppo di, di un blocco e vedremo che è davvero molto facile. Prima di parlare dei, dei blocchi è giusto dare una definizione di blocco. È interessante la definizione del blocco protocollo al quale è un protocollo a cui sta collaborando, sta collaborando anche Automatic. Secondo questo protocollo, i blocchi sono la base che usiamo per creare pagine sul web moderno. Sono sezioni rettangolari che contengono una serie di feature e funzioni. A volte vengono chiamati anche componenti o widget. Soprattutto se avete svilupp sviluppato React o Angular, sicuramente siete a conoscenza del concetto di blocco. Lo scopo di questo protocollo è che potenzialmente questi blocchi, gli stessi blocchi senza nessuna modifica, possono essere utilizzati su più editor, che non sia solo Gutenberg. Automatic sta collaborando a, a questo progetto, a queste API. Ok, ce l'ho fatta. Qui in, in immagine trovate due esempi di blocchi che trovate preinstallati in Gutenberg, sono blocchi che sicuramente avrete visto almeno una volta e sono, diciamo, sono il blocco testo e il blocco immagine. Nella sidebar laterale potete vedere alcune, alcune possibilità di customizzazione. per esempio per il, per il blocco testo possiamo modificare il, te possiamo, possiamo modificare il colore del testo, il background, il colore del link, la grandezza dei caratteri, mentre per uh, il blocco immagine possiamo modificare, possiamo modificare i bordi, invece possiamo farli tondi. Quindi capite che il livello di costumizzabilità di questi blocchi è davvero molto, davvero molto alto. Ok, grazie. È così alto il livello di, di costumibilità dei blocchi, tant'è che è nato il MOBA, Museum Block Art, a cui invito tutti ad andarlo a visitare. Fondamentalmente mh, i blocchi vengono definiti come pezzi d'arte e questa immagine qui è stata creata semplicemente con dei blocchi che trovate preinstallati in WordPress, è interessantissimo, se andate su questo sito potete copiare e incollare il codice che eh, si trova su, su MOBA e per magia questa immagine apparirà anche sul vostro editor in Gutenberg ovviamente non c'è solo questa quest immagine ma è, veramente una, davvero, è come se fosse un museo virtuale, quindi c'è davvero un'intera galleria Ok, adesso vedremo, diciamo, velocemente, da cosa è formato un blocco base, un semplice blocco. Quindi il, il, un blocco si può dividere, è, diciamo, il blocco si divide in due, in due parti. Il lato editor, cioè quando appunto lavorate a stretto contatto con, du, con Gutenberg, quando è pubblicato un post uh, o una pagina. Lato frontend, cioè quando pubblicate la pagina andate a vedere il reale front, quello che vedrà il, il visitatore del sito web. Questo è il block JSON, cioè tutti i metadata che le proprietà, le caratteristiche del, del, del blocco. Per esempio possiamo vedere che il nome, il titolo, l'icona, la categoria, non so se tenete presente quando aggiungete un blocco, ci sono le varie categorie. Ovviamente ci sono tantissime altre, tantissime altre proprietà a cui invito ad andare, andare a vedere se iniziate a lavorare con dei blocchi. Questo è come avviene la registrazione di un blocco a lato php. Come vedete è davvero molto semplice la registrazione di un blocco. Viene invocata la funzione register block type, a cui viene passata la folder dove si, dove, si trova, dove si trova il blocco. Successivamente la registrazione avviene anche lato, lato anche javascript in questo caso ci sono due, ci sono due, due, due, due chiavi, una edit e un'altra save. Edit, ovviamente se siete, avete familiarità con React, questo è GSX. Nell'edit, diciamo, si può, si può descrivere come il blocco si deve comportare nell'editor. Mentre il save è la funzione che appunto serve a, serve a salvare le informazioni nel database, di, nel, nella, nella, nella colonna post-content di, di, di WordPress. Quindi fondamentalmente vengono salvati gli attributi che poi in automatico vengono serializzati da WordPress. Questo, diciamo, è il post-content, come vedete, è un esempio, è l'esempio di, di blocco che abbiamo visto prima, è un paragrafo che contiene lo stile background. Tutte queste informazioni vengono salvate nel database in modo tale che queste informazioni vengono salvate in modo tale che vengono caricate da, da WordPress quando l'utente visita il, la pagina, sia lato frontend end che lato editor. Abbiamo visto, diciamo, che i blocchi sono un'esperienza un importante per, per, per il post, il page editor. Adesso vedremo perché, al, per quanto mi riguarda, il site editor è davvero il futuro di, di WordPress. Una cosa che mi ha sempre colpito di WordPress è il motto, il concetto, che WordPress deve essere un software disegnato per tutti, che empatizza l'accessibilità, le performance e la facilità di utilizzo. Secondo Zapier Report, il 70% delle nuove applicazioni saranno sviluppate con no-code tool entro nel 2050. Quindi per questo è nato il site editor portare l'esperienza del post e page editor al, al, al next level, quindi portare la missione di WordPress al livello successivo. Quindi possiamo dire che il site editor, la, la modalità di modifica completa del sito, consiste in una raccolta di funzionalità interco intercollate, che sblocca la possibilità di, mo di modificare l'intero sito usando i blocchi. Questa opzione consente di sfruttare l'esperienza familiare e flessibile dell'editor a blocchi in più punti. Quindi fondamentalmente la stessa esperienza che avete quando scrivete un post scrivete una pagina, l'avete per modificare tutto il sito web. Quindi, cosa vuol dire? Addio Page Builder Custom. Finalmente abbiamo un'esperienza nativa in WordPress. Questa è una cosa molto importante, soprattutto per il concetto di backward compatibility, che ha reso famoso WordPress, e per cui penso è uno dei motivi per cui sei uno dei il CMS il più utilizzati al mondo. Il fatto che qualunque cosa che qualunque API ufficiale viene supportata a lifetime, quindi mi è capitato di leggere su internet che dopo un aggiornamento di, di un aggiornamento di WordPress si è rotto il sito web perché si utilizzava una versione vecchia di un page builder oppure un page builder non è stato aggiornato. Con Gutenberg questo non succede. UI UX coerente, vuol dire che finalmente c'è un toolkit di design, c'è cioè le settings, le troviamo, le settings, l'user experience è coerente in tutto il in, tutto, in tutta l'esperienza. Quindi le settings le troverete sempre nella sidebar a destra. Come abbiamo detto, aggiungere i blocchi sarà sempre la stessa esperienza per sia, la topo, per, sia per la pagina sia per modificare tutto il sito. E poi soluzioni custom, una, una leggendo su internet molti sviluppatori hanno paura che diciamo con, could not, uh, no, could tool, con uh, no code tool Diciamo, non ci sarà più bisogno di sviluppatori. E questa ho letto che è anche una preoccupazione di, della, della community di WordPress, che Gutenberg vuole sostituire sviluppatori. Ma non è così. Immaginate se siete un'agenzia, potete sviluppare un blocco, che quindi è un pacchetto di funzionalità, e lo stesso blocco lo potete ricondividere facilmente per più clienti. E, secondo me, anzi, si favorisce la condivisione si favorisce la possibilità di avere più soluzioni custom in maniera molto più facile e soprattutto scalabile. Adesso, non so se avete presente WordPress.org, sicuramente se avete installato WordPress, questo è un tema blocking, cioè è possibile modificare il tema grazie al site editor. Questa è una piccola live, live, live demo che ho fatto, sto modificando l'home page, ci sto cambiando il testo, sto facendo alcune customizzazioni. come vedete l'esperienza è davvero... È davvero molto facile per chiunque, per, per un, per, uh, sia per un utente alle prime armi che per uno sviluppatore. Adesso sto cambiando il testo. È possibile cambiare il background? È possibile cambiare la disposizione degli elementi con un drag and drop? Quindi sto cambiando i bordi. E fondamentalmente... È importante capire come sia pixel perfect questa esperienza, perché una volta che clicco save, le stesse modifiche uno a uno sono, sono immediatamente disponibili lato front-end. E questo è possibile grazie, grazie ai blocchi e al side editor. Poi potete pensare che ho modificato soltanto, il, posso, si possa modificare soltanto l'home page, ma non è così, perché nella prossima slide... Per esempio adesso c'è il concetto di template, quindi adesso ho selezionato il template page download e quindi adesso posso modificare, posso modificare la pagina di download. Quindi tutte le pagine sono facilmente modificabili. Anche qui sto cambiando i background, esperienza pixel perfect, cioè vuol dire quando, quando clicco salva, l'anteprima che vedo qui sarà identica al risultato finale. Uh, possiamo andare avanti. Mm. possibile cambiare slide ok ok, uno dei side effect di Page Builder Custom è le performance leggo su internet che chiunque si lamenta delle performance di Page Builder ma invece per Gutenberg, per il progetto Gutenberg, le performance sono al primo posto questo è un lighthouse test che ho fatto su wordpress.org che utilizza il tema che ho modificato nei video precedenti e come, vedete, come potete vedere lo score è 100 su tutto. Quindi le performance sono, una chiave, sono, sono importanti per il team di Gutenberg e per tutti i team che lavorano con i blocchi in automatic. E Vi ho parlato di, di WooCommerce Blocks e di quello che stiamo facendo e stiamo lavorando tantissimo per rapportare questa esperienza del site editor in, in, in WooCommerce. Come potete vedere abbiamo il blocco Minicart. E possiamo aggiungere un letter, possiamo modificarlo e possiamo aggiungere, una, possiamo aggiungere sotto, alla, sotto alla pagina di shop le varie categorie tutto tramite inter, user interface una cosa che ho saputo diciamo da quando, da quando ho lavorato in automatic prima i temi diciamo, dovevano implementare il carrello okay? mentre adesso grazie a questo blocco qualunque block team è, è compatibile con WooCommerce e questo, a mio avviso, è una cosa pazzesca. Questo, un questo è un altro concetto, è un'altra un feature veramente interessante delle, dei, dei blocchi, l'Estal variation. Fondamentalmente i blocchi si adattano all'Estal variation. Quindi, immagino, un team developer potrebbe iniziare a sviluppare un block team e un block team avrà più, avrà più variation. Quindi un blocco un tema sarà... Un tema con una variation sarà deployato su un sito di un cliente e lo stesso tema, ma con una diversa variation, sarà deployato su un sito, sul sito di, di un altro cliente. E come potete vedere, questo rende la scalabilità, diciamo, i, i progetti, i temi, i plugin, i blocchi veramente scalabili. Ok, vediamo come creare un blocco. Uh, se siete sviluppatori web, se avete utilizzato React, uh, se avete utilizzato React Angular, sapete benissimo che è veramente facile iniziare un, un progetto con questi due framework, almeno il, il codice iniziale. E noi abbiamo preso ispirazione da, crea, da create React App e c'è e questo comando, fa la, diciamo, crea tutto il codice PowerPlate per, uh, per iniziare a focalizzare, a focalizzare a iniziare a, quindi crea tutto il codice PowerPlate e lo sviluppatore può focalizzarsi soltanto sulla creazione di un blocco. Quindi se siete svilupp sviluppatori web, niente configurazioni custom web, pack, niente linting, tutto nativo, tutto ah, pr pr pr già pronto. Questa è una piccola demo che ho fatto, semplicemente lancio il comando, mi verrà chiesto il titolo del, il titolo del plugin, la categoria del, del plugin e tutte queste inf informazioni serviranno per generare un corretto wordplate, per facilitare appunto la developer, la developer experience ok ok, un'altra cosa interessantissima che è, un boost, è un, boost, un boost pazzesco per la developer experience è l'ottore loading questo è il codice del, del, del, che mi ha generato il, il, il comando di, il comando che abbiamo visto prima aggiungo il blocco di testo E come ho fatto una modifica? E la modifica senza l'aggiornamento della pagina è apparsa sull'editor. Adesso sto modificando il CSS e la modifica appare in automatico anche sull'editor. Quindi, noi mettiamo la Developer Experience al primo posto. Developers, developers, developers. È un meme molto famoso nella, nella community di sviluppatori. E in questo momento, uh, come diciamo. Noi puntiamo tanto nella community e vogliamo tanto che i sviluppatori iniziano a sviluppare i blocchi. Qui sono alcuni link che ho messo per le mie guida per creare un blocco. Il blocco può essere un, un validatore di un blocco per vedere se un blocco è possibile caricarlo all'interno di wordpress.org e soprattutto ho messo il link alla documentazione. Ci stiamo lavorando ancora alla documentazione, sappiamo che non è perfetta ma davvero ci stiamo investendo davvero tanto tempo per creare, per creare una giusta developer experience questi sono i miei contatti uh, mi trovate Gigi Tux ovunque su internet uh, vi consiglio se avete feedback di qualunque tipo di aprire un issue su Gutenberg ogni cosa in Gutenberg è ancora in discussione nulla è scritto nella pietra quindi è importante avere feedback, iterare sui concetti che esistono adesso. Se avete idee, aprite Issue, sia su Gutenberg sia su WooCommerce Blocks. È importante. I feedback sono la chiave del successo del progetto di Gutenberg e della, della filosofia dei blocchi. Quindi vi consiglio anche di, di generare al canale WordPress Slack. È lo stesso per, lo stesso per il canale WooCommerce, di WooCommerce. Pensate che il 23 novembre c'è una sessione che terrò io su Slack, sul canale WooCommerce, al quale potete accedere, uh, Channel Developers, e a cui risponderò tutte le domande di qualunque tipo sui blocchi, in quanto, appunto, come sto cercando di ribadire, è davvero importante che la community, i sviluppatori, iniziano a sviluppare i blocchi. Vi ringrazio per l'ascolto e se avete domande sono, sono qui diciamo, per rispondervi. Grazie, a prima delle domande, una piccola cosa da noi, Word Italia. Grazie. Grazie. Allora, abbiamo domande? Sì, arrivo. Ciao, intanto Ciao. volevo sapere: ehm, prima ho visto che la, nella parte di costruzione dei blocchi c'è una divisione tra l'edit e il save. Ehm, siccome eh, i blocchi sono pensati per essere pixel perfect tra il, diciamo, la parte di back-end e il front, eh, perché c'è questa divisione? Quando è che ha senso che la parte di editing sia differente poi da quella che viene effettivamente salvata? Ok, bella interessante domanda. E il save è semplicemente un modo per, um, per dire a WordPress come salvare le informazioni, ok? quindi semplicemente sono le informazioni che vengono storate, storate, storate all'interno del database. Poi l'editor uh, è, diciamo, è la parte che de del JavaScript che viene, cari che che viene caricato sul, sul lato editor, e poi c'è anche un'altra parte che è un, altro un file JavaScript che invece in realtà dipende dall'approccio, perché puoi, puoi avere un blocco server-side, render un blocco client-side rendered, quindi nel caso vuoi un client-side rendered, il front-end sarà gestito da un file JavaScript se vuoi un file se vuoi un blocco server-side rendered, invece sarà PHP questo è importante infatti in WooCommerce Blocks, stiamo lavorando tantissimo sul concetto di server-side con idratazione quindi se avete lavorato con Remix con il framework di Vercell tutti questi concetti diciamo esistono e diciamo, stiamo cercando di portare i stessi concetti in, in, in WordPress, in WooCommerce, ho delle demo dopo, sul, sul concetto di traduzione, ovviamente tutte queste demo sono disponibili su Gutenberg, sul nostro repo di WooCommerce Blocks. Uh, diciamo, la sfida per quanto riguarda l'idratazione, quindi avere un blocco server-side, ma comunque dinamico, è, è davvero grossa perché, per quanto riguarda i server-act-component, sia il back-end che il frontend, è tutto scritto in JavaScript, mentre qui adesso ci troviamo con un back-end in PHP e un front-end in JavaScript, quindi è un po' più complicato, ci stiamo lavorando, pensiamo di trovare uno, cioè abbiamo una soluzione, adesso la stiamo validando, stiamo, stiamo, stiamo vedendo le performance, eh, ma tutti gli esperimenti che stiamo facendo sono tutti open source, quindi se sei interessato al concetto di traduzione, se sei interessato al concetto di diciamo di, di capire come funzionano i blocchi le varie, le varie possibili implementazioni lato front end per aumentare le, le performance ti possono condividere tutte le issue tutte le pull request, anche se vuoi vedere solo qualche demo quindi ok altre domande? Per quanto riguarda la sovrascrittura nei child, posso che è un'altra filosofia di, anche per la gestione dei temi, ci sarà ancora una certa libertà con gli o in altro modo di andare a intervenire su quello che viene... Assolutamente sì, le, sen okay. le sensibilità... Non sarà delegato solo alle opzioni del blocco? Proposto. Assolutamente no, le sensibilità è, è, continu continuerà a essere una parte core del progetto WordPress. Cioè, le sensibilità, oltre alla compatibilità lifetime, è uno dei motivi per cui WordPress è, è, è, è il CMS più utilizzato, quindi stiamo lavorando a... Siamo, cioè, esistono già dei filtri, sia la PHP, sia lato JavaScript per... Uh, per, uh, per appunto customizzare i blocchi. Dopo, se vuoi, ti posso far vedere un esempio. Non so se hai mai lavorato con il query loop block. Ok, ti posso far vedere una demo di, di WooCommerce Blocks, come stiamo creando una variazione di quel blocco. Semplicemente, <ride> ok, mi fa piacere che, se vuoi, dopo ti faccio, vedere, ti faccio vedere, semplicemente noi stiamo creando delle customizzazioni on top di quel blocco. Quindi non stiamo facendo copia e incolla del codice, ma semplicemente solo aggiungendo customizzazioni. In WordPress 6.1 uh, il mio team si è occupato appunto di creare un filtro all'interno del query loop block per passare una query custom, quindi adesso ti aggancio. Ok, mi fa piacere che il nostro lavoro è, è apprezzato, e, però come ho già, ri... ho già ribadito è importante che tutta la community apra issue. Scri diciamo, espone i propri problemi, per esempio su WooCommerce Blocks, vi posso assicurare che dopo due giorni c'è una risposta. Al massimo possiamo dirvi non fa parte della nostra roadmap. <ride> Però sicuramente vi risponderemo, uh, soprattutto per quanto riguarda WooCommerce Blocks, la roadmap è completamente pubblica. Se andate su developervocommerce.com, c'è un post che indica la roadmap dell'ultimo quarter, i nostri obiettivi, quindi... E c'è anche già diciamo, una persona che ha, che ha chiesto dei feedback sul product query e diciamo già abbiamo risposto in tempo un giorno. Quindi, ma anche in Gutenberg se, se aprite un issue sono sicuro che qualcuno vi risponderà e, perché appunto è un progetto comunitario, non è solo di Automatic di Gutenberg, è di tutti, è open source. E bisogna validarlo, lo so che su alcune cose c'è ancora da migliorare, ne siamo consapevoli però deve essere un effort di tutta la community, quello che non solo di automatic, non solo di piccoli sviluppatori, eh, deve essere un effort comunitario. Quindi davvero, per qualunque issue che avete, aprite la issue su GitHub. Ok, un'ultima domanda, no? Ok. Sì, sì, sì, sì, scusa, su, l'ultima. Uh, ciao, la mia app più che una domanda, ciao. forse è una provocazione, Ci mettiamo Diciamo, queste funzionalità del full-site editing eh, che ci hai, diciamo, descritto oggi, eh, alcuni page builder blasonati le fanno da anni. E lo stesso mh, Gutenberg, diciamo, come progetto iniziale, diciamo, esiste da, da svariati anni, però, eh, molti sviluppatori, eh, come soluzione low-code o no no-code, continuano a preferire dei page builder. Ecco, okay. adesso, eh, diciamo... Mi convinci che il prodotto sia maturo per fare questo salto, diciamo, da un page builder di terze parti ad un, una soluzione nativa come appunto Gutenberg. Okay. È il momento giusto, diciamo. Mi convinci di questo. <ride> ok, ci provo. Ti dico la verità, non ho mai utilizzato un page builder al di fuori di Gutenberg, ho letto review, ho diciamo, visto benchmark, ma ho letto comunque di molte volte che WordPress veniva rilasciata una versione e si rompeva tutto il sito, perché Page Builder, diciamo, non, era, non supportava un nuovo, filter, un nuovo filter, un nuovo action di WordPress, oppure le performance. Come ti ho fatto vedere, WordPress.org è un tema a blocchi, e cioè le performance sono assurde, accento mm -hmm. su tutto, su il test Lighthouse. E... Ti dirò la verità, dipende. Alla sua attuale dipende, cioè quello che ti posso dire è che di provarlo se tu hai qualche idea su come migliorarlo hai, hai qualche use case valido portalo su, su GitHub aiutaci a rendere appunto a rendere Gutenberg il progetto side, del, del side editing migliore grazie anche ai tuoi feedback come ci ho detto deve essere un effort essere un effort di tutta la community non deve essere soltanto un effort di automatic, perché credo che Soprattutto adesso che stanno nascendo un sacco di no code tool, è giusto che anche presto abbia un, un, un tool no code, open, soprattutto open source. Il discorso di che Gutenberg, sia, che Gutenberg diciamo, sia un po' lento negli sviluppi credo che sia normale, perché essendo un progetto open source ci sono tante migliaia di conversazioni, non so se tu sia uno sviluppatore, uh, ma. Se c'è una code review in un team molto piccolo richiede molto tempo, immaginiamo in un progetto gigantesco come, gigantesco come Gutenberg. Quindi il consiglio ti do di provarlo. E di non, lo so, le prime versioni di Gutenberg sono state un po' della versione WordPress 5.0, A questa cattiva nomea, ma è cambiato tantissimo. E per questo anche stiamo migliorando la developer experience, perché vogliamo che i sviluppatori si focalizzino soltanto su creare il blocco, non configurare, in tool di configurazione, sono sviluppatore ma non amo configurare nulla, mi piace solo scrivere codice per raggiungere l'obiettivo. Quindi io vedo Gutenberg come un framework, per esempio, come ho detto prima, adesso se vuoi ti posso far vedere qualche demo dopo, ma un concetto come... L'idratazione, non penso che gli altri page builder uh, hanno un concetto come l'idratazione. Dal punto di vista parlo di sviluppo, cioè di, di tool per sviluppare, i API per sviluppare. Non credo che esistano un concetto di questo tipo. E noi ci stiamo lavorando. Quindi, diciamo, io penso che è il futuro di WordPress. E quindi provalo e poi ai miei contatti puoi mandarmi un'email e, e mi farei sapere. Ok, grazie ancora.